Ben ritrovati, ben ritrovati, rieccoci assieme, tradizionale appuntamento settimanale con l'Agenzia delle Entrate e soprattutto con un elemento nuovo per i contribuenti, non è mai un argomento che ti strappa un sorriso, ma che è importante da conoscere. L'argomento nuovo si chiama 730 online, ormai molti di voi lo conoscono, molti altri stanno prendendo confidenza proprio in questi giorni con questo strumento nuovo, uno strumento che come ogni novità deve essere conosciuto, approfondito e poi sicuramente porterà anche molti benefici. Ne parliamo con Giovanna Lanzino, funzionario dell'Agenzia delle Entrate, delle entrate della Liguria. Benvenuto a Lanzino. Allora, da qualche giorno alla 7.30 online è possibile portare le modifiche, perché effettivamente, così come è stato ricevuto, a qualcuno ha fatto venire, non dico un malore, ma insomma una preoccupazione sì. Lanzino, parliamo delle modifiche, anche poi entriamo un po' nel dettaglio della casistica, ricordando che se volete potete intervenire chiamando il numero verde 800 640 771 800, 640, 771. Lanzino, da qualche giorno dunque le modifiche? Allora, esatto. Dal primo di maggio il 730 precompila è possibile modificare il 730 precompilato. Dal 15 di aprile al primo maggio il contribuente ha avuto la possibilità di verificare quali dati fossero stati inseriti direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Dal primo di maggio lo può modificare, può entrare nel sito del 730 precompilato e effettuare le modifiche che ritiene necessarie. Queste modifiche generalmente riguardano il quadro E relativo agli oneri e quindi è possibile attraverso un sistema che è comunque guidato andare direttamente nel quadro E. Nel quadro E il contribuente verrà guidato all'inserimento degli oneri nel senso che c'è già la specifica del tipo di onere e il rigo in cui andarlo ad inserire. Ad esempio troverà il rigo E1 per le spese sanitarie, se si tratta invece di altri oneri avrà tutta una tendina che si aprirà nelle varie caselline che gli consentirà agevolmente ad esempio di trovare il codice di riferimento per inserire l'onere che deve appunto modificare. In questo caso ovviamente alla fine potrà farsi il ricalcolo del modello 730, confermando ovviamente i dati che ha inserito e a quel punto avrà la possibilità, nel caso che debba solo modificare gli oneri, andare al eh, link che segue sotto, salva, e eh, stampa e invia, che gli aprirà una schermata in cui il contribuente potrà agevolmente avere la stampa del modello in pdf, quindi vederlo materialmente, qual è stato il risultato delle sue modifiche. Il riquadro centrale porterà l'esito del suo 730, quindi se è un 730 che va a rimborso, seppure è un debito, e poi la casellina dove potrà inviare il modello 730. Ovviamente, Tutto questo in maniera non contestuale, quindi si può prendere il suo tempo, lo, su, lo può analizzare, non è un concorso a premi né tantomeno c'è il cronometro che scade come esatto. in un quiz televisivo. Esatto, perché ricordiamo che comunque la trasmissione può avvenire sino al 7 di luglio, quindi c'è tutto il tempo per il contribuente di guardare. Tra, entro due mesi? Quindi. Esatto, da, esatto. Quindi però noi sappiamo che mesi. già alcuni contribuenti hanno accelerato i tempi, hanno già trasmesso il modello 730 precompilato, anche perché l'hanno trovato di facile compilazione. Qualche caso, ora ovviamente senza i nomi e senza i cognomi, ma senza dubbio con una situazione casistica che si sta verificando, sì. che state. Accertando sì. voi appunto con gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Teniamo presente che noi forniamo comunque assistenza sul modello 730 pre-lo compilato in tutti gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate sparsi sul territorio. Noi abbiamo rilevato che magari alcuni contribuenti ci fanno delle domande interessanti relativamente ad esempio ai redditi dei fabbricati, cioè il contribuente magari analizzando il prospetto informativo da cui l'agenzia ha tratto i dati, molto spesso sono i dati relativi ai fabbricati dell'anno scorso, a comunque magari, ritiene comunque di dover effettuare qualche variazione allora magari viene in ufficio ci chiede magari per quale codice di utilizzo eh. però ripeto è tutto molto semplice perché entrando nel quadro ed entrando nelle tendine che il quadro propone il contribuente ha già tutta l'idea del codice di utilizzo e quindi è diciamo guidato precisiamo che il sistema nel caso in cui il contribuente magari inserisca un dato non corretto manda subito un messaggio in alto sulla pagina in cui magari dice attenzione al rigo è, devi inserire, hai inserito, quindi è un aiuto perché il contribuente dice, sa subito se mai è dove... C'è un tutor online che già di esatto. fatto ti avverte di quella che è se, la se, possibilità se ti, ti di sì, ti aiuta, ti aiuta man mano nella compilazione. Ricordo che fondamentale poi ai fini dell'invio è la compilazione della scheda della scelta 8, 5 e 2 per 1000, perché alcuni contribuenti hanno rilevato che il sistema non andava avanti, ma perché il sistema impone, impone che sia comunque operata una scelta, che può essere anche una non scelta, ma va flegato, va, flegato, va inserita. Spieghiamo diciamo. cos'è il flag, perché immagino da una, casa il signore si spaventa. Il sì. flag è la bandierina in inglese, però entra, in questo caso spunta, è una spunta. Una spunta, una spunta una del quadratino sulla non scelta. E allora ovviamente a quel punto lì è completo, perché comunque la scheda deve essere compilata. Così come anche quando il contribuente entra nel sistema per modificare, verrà richiesta una mail, cioè verrà richiesto praticamente un contatto con il contribuente. Nella pagina dei contatti il contribuente può inserire un numero di telefono, il codice IBAN è importante perché se parliamo di 730 per contribuenti che si trovano senza sostituto l'IBAN è fondamentale ai fini del rimborso da parte dell'agenzia e la possibilità di inserire una mail. Di questi tre campi quello obbligatorio è l'indirizzo mail. Quindi se il contribuente non inserisce l'indirizzo mail non riesce poi nella procedura. L'indirizzo mail, che tipo di mail deve essere? Perché talvolta avendo a che fare con un ente pubblico si chiede la posta certificata. Assolutamente no, una mail normale. Una mail normale? Quella di che il tipo. contribuente in genere ha e utilizza per altre cose. E quindi questa è un'altra raccomandazione. Sì. C'è poi la questione della stampa. Entriamo proprio nel dettaglio perché prima ne ha accennato di tutte queste procedure e di queste modalità. C'è poi anche la questione stampa del documento, che non significa invio esatto. all'agenzia delle entrate, ma significa visualizzazione su sì. carta, è vero? Sì, sì, sì, nel momento in cui il contribuente effettuato su tutte le sue modifiche troverà in fondo la possibilità di cliccare su un tasto che dice stampa e invia. Alcuni hanno avuto un po' paura di cliccare su quel tasto perché si domandavano ma non è che se clicco poi mi parte e io invece lo vorrei poter visualizzare prima, assolutamente, clicca e ha la possibilità di stamparselo, questo non vuol dire che entrando in quella pagina il 730 verrà inviato direttamente perché per inviare il 730 deve essere anche lì spuntato il consenso al trattamento dei dati personali e deve essere inserito. Nel caso di utilizzo del PIN dell'Agenzia, il PIN, il numerico di 10 Che conferma l'operazione. Che cioè, conferma sì, l'operazione. sono proprio io, il signor Mario Bianchi, che manda, la, esatto, eh, esatto. Me li conferma, che manda il 730 confermando quello che è stato l'accesso iniziale. Esatto, ricordando che mentre l'accesso iniziale lo faccio con la password, il PIN è il codice numerico che mi era stato rilasciato in parte in ufficio e in parte scaricato dal sito perché è assolutamente personale certo. perché il PIN deve essere utilizzato dalla persona e non deve essere dato a terzi così come anche chi va al CAF non ha neanche il problema di avere il PIN perché il CAF utilizzerà la delega del contribuente per scaricarlo direttamente dall'agenzia delle entrate se invece il contribuente sta utilizzando il codice eh, dispositivo dell'Inps allora non dovrà più inserire il PIN, ma per poter andare a cliccare sul tasto invia dovrà comunque dare il consenso, quindi non è così immediato. Insomma non spaventatevi no. quando vedete la scritta stampa invia perché effettivamente per sintesi sui siti questo ormai accade. Ma prima c'è la stampa e poi c'è l'invio, sono esatto. due momenti diversi esatto. per quanto nella sintesi grafica, nella visualizzazione sem possano sembrare lo stesso. Altre storie, altre situazioni che in questi giorni state verificando allora. e che ovviamente aiutano a fare ulteriore approfondimento. Certo, allora, alcuni contribuenti ci hanno chiamato in questi giorni perché aprendo a 7.30, nel momento in cui era solo diciamo, 7.30 precompilato e non si potevano operare modifiche, avevano visualizzato un debito d'imposta particolarmente alto. Tipo, Sono perché è bello situazione. raccontare queste storie no, perché no, no, raccontano no, anche no, di grossa no, apprensione no. che però poi si è mitigata grazie ai vostri certo, consigli. No, no, perché il discorso qual è? Che chi si è trovato nel, nel 2014 ad avere più CUD con ovviamente giorni di lavoro sparsi nei vari CUD deve inserire la detrazione perché l'agenzia non ha operato in questo senso, nel senso che giustamente il contribuente conosce qual è la situazione reale e andrà ad inserire i giorni corretti. Per cui senza quel dato ovviamente deve essere effettuato poi un ricalcolo, il contribuente magari vedendolo non ha immaginato di dover inserire per cui si è un momento spaventato. Con l'inserimento ovviamente il debito sparisce. Il debito sparisce, sì. non è una sì, magia, sì, è semplicemente sì. una precisione sì, sì, sì, nell'inserimento esatto, esatto, nell esatto. dei dati. Ecco. Per queste modifiche, può, ovviamente fino a quando? Sempre fino al 7 di luglio, Cioè il contribuente per assurdo potrebbe modificarlo il 7 di luglio e inviarlo, ovviamente il nostro consiglio è Modificarlo prima, verificare la situazione Magari non inviarlo immediatamente Perché sappiamo che poi magari uno trova La spesa medica che era rimasta nel cassetto Oppure quella certificazione dell'amministratore Per la ristrutturazione dell'immobile E quindi magari un attimino di tempo Per poi avere tutta la possibilità Ovviamente di inviarlo Ovviamente ci riferiamo alle spese 2014 Ovviamente ci riferiamo alle spese 2014 Oppure quelle che sono spese pluriennali Provenienti da anni precedenti Che trovano la loro detrazione in più annualità quindi le spese pluriennali, vogliamo spiegarne qualcuna per fare qualche sono esempio? Sono le spese di ristrutturazione sugli immobili effettuate per lavori straordinari. Queste spese qua trovano la loro detrazione in dieci anni. Quindi ovviamente il contribuente deve riportarsene in tutte le dichiarazioni. però qual è l'efficacia del modello 730 di quest'anno? Che noi le abbiamo già riportate cioè quelle che erano state inserite l'anno scorso dal contribuente che sono pluriennali esatto, sono pluriennali e sono già state riportate quindi il contribuente verifica il verificata... sistema ce l'ha già in memoria, certo. se le ricorda già magari certo. ce le dimentichiamo noi perché siamo oberati da impegni e dalla frenesia quotidiana oppure, per fortuna almeno queste se le ricorda sì, no, oppure magari abbiamo un dubbio e non abbiamo 730 dell'anno scorso perché non lo troviamo, il cartaceo eh? e il sistema le ha, ha, ha già prese perché noi i dati del contribuente li abbiamo acquisiti dal modello 730, dalle dichiarazioni degli anni precedenti, dalle certificazioni uniche che i sostituti di imposta ci hanno inviato. Quindi ci sono contribuenti che si troveranno comunque figli a carico, nel senso perché risultavano nella certificazione unica e risultano anche nel, nel modello 730 precompilato. Ma poi anche le assicurazioni, i mutui, cioè tutto quello che gli enti ci hanno inviato. Quindi in effetti alcuni si sono diciamo, quasi tra virgolette stupiti. E comunque sono contenti del fatto di aver già trovato un'indicazione molto forte in quel 7.30. Ecco dunque, e andiamo a concludere, che se da una parte la novità un po' spaventa, dall'altra poi rassicura. Perché nel momento in cui uno ci si mette davanti al computer e ragiona su queste novità, si scopre che alla fine la novità dà anche dei benefici esatto. o comunque dà anche dei vantaggi e delle velocizzazioni, pensa a esatto. te se dovevi invece andare a ritrovare, cercare il documento, chiedere, insomma, esatto. invece tutto questo è già esatto. in non archivio solo. e a tua disposizione esatto. soprattutto. Esatto, ma non solo, il fatto di avere il PIN dell'agenzia consente di poter avere accesso alla propria, diciamo, tra scrivania virtuale dove ci sono tutte le informazioni fiscali del contribuente. Addirittura è possibile effettuare una propria visura per poter vedere gli immobili. Pensiamo a tutti quelli che hanno piccole particelle di terreni. delle quote diaboliche. delle quote diaboliche, che poi. Sì, sì, però è molto semplice. È molto semplice. E comunque, eh, questo è il nuovo 730 Online. Abbiamo una telefonata prima di fermarci: 800-640-771. Poi daremo anche un numero, che non è il nostro, ma dell'Agenzia delle Entrate. Sì. Ma prima dialoghiamo con voi. Pronto? Eh sì, buongiorno. Buongiorno mi signora, il suo nome e da dove chiama? Mi chiamo Grazia e chiamo da Genova. Grazie. Sì, volevo un'informazione. Visto che io faccio 7.30, eh, il servizio sanitario delle assicurazioni si può sempre inserire oppure da quest'anno non, no. non serve più? No, da quest'anno non è più un onere deducibile nel senso che è stato escluso dalla pletora degli oneri che possono essere dedotti dal contribuente. Quindi da quest'anno è una delle novità, non è più possibile inserirlo. Quindi non si può più inserire, signora Grazia, peccato. Va bene, grazie, buongiorno. A lei, buona giornata. Allora, c'è un'altra riflessione che invece andiamo a porre adesso in conclusione, il numero verde, il numero verde anzi no, il numero eh, chiamata unica da tutta Italia, che è il numero dell'Agenzia delle Entrate, non è verde, ma è il numero, lo, lo mettiamo in sovraimpressione ora con la grafica della regia, 848 800 444, questo numero è un numero che bisogna utilizzare in che modo? Sì, con, con la nostra grafica una riga? Allora, Immaginiamo che il contribuente, mentre compila il 7.30 precompilato, abbia comunque un dubbio. Allora, precisiamo che sul sito, proprio sul 7.30, ha la possibilità di andare già alle informazioni d'assistenza dove sono diciamo, inserite tutta una serie di domande ricorrenti che altri contribuenti hanno posto ai nostri call center. Ecco le quali domande. Perché con... nella dichiarazione precompilata non esatto. è indicato il sostituto d'imposta? Quali dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio deve inserire nel 7.30 compilato? Esatto. Quindi c'è tutta una casistica, però se il contribuente comunque avesse ulteriori dubbi può contattare il nostro numero dove abbiamo dei nostri funzionari che rispondono tenendo presente che gli uffici territoriali comunque sono disponibili presenti sul territorio. Oppure al giovedì alle 9.45 e poi negli altri passaggi esatto. si sintonizza su Primo Canale e si mette in contatto con l'Agenzia delle Entrate, in questo caso con Giovanna Lanzino che ringraziamo, Grazie ci vediamo la prossima settimana Grazie. con altri aggiornamenti per questa novità che arriva appunto dal mondo dei tributi. Grazie e buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Piccola pausa.